Lo sai che negli ultimi 15 anni i maggiori eventi si sono concentrati sulla multisensorialità? Da oggi puoi farlo anche per il tuo matrimonio. Sigla! Ciao, sono Chiara Gori, autrice del libro Matrimonio sensoriale. E Sensorial Designer di Matrimonio 5 Sensi. Cosa? Una Sensorial Designer. Cosa? Una Sensorial Designer. E quindi? Organizzo matrimoni sensoriali. Sono la prima professionista in Italia a utilizzare la stimolazione sensoriale per rendere indimenticabile il tuo matrimonio. Aiuto le coppie di futuri sposi che non vogliono in alcun modo avere un matrimonio che sia uguale a quello eh, della sorella, della cugina... Eh. Insomma, noi non siamo un esercito di cloni! Ogni individuo è diverso l'uno dall'altro e queste due unicità che formano una coppia devono essere rispettate. Per questo quando io vado a progettare un matrimonio sensoriale mi preoccupo di tenere a mente i gusti, le esigenze, le necessità della coppia, ma non solo, anche le loro aspettative. In questo modo andiamo ad avere un evento che sia indimenticabile non solo per i due sposi, ma anche per gli invitati. Cosa? Il mio segreto? È progettare matrimoni coinvolgenti. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video e al successo del tuo matrimonio!